Amiche e amici di VolumeWrite, abbiamo il piacere di avere questa mattina come ospite Giulia Lamarca, psicologa, travel blogger, si dice così vero? Si dice così, perfetto, che ci racconterà no, la sua esperienza, sta avendo insomma, molta risonanza anche la sua, i suoi viaggi, il suo profilo Instagram che ho visto che ha 12.000 follower, quasi 11.000. 11.000, ok. Allora Giulia partirei dal nome del tuo blog che è uh, My Travels The Hard Truth, sì. E però mi devi spiegare perché The Hard Truth. Ma nasce principalmente da un film che avevo visto che si chiama La Dura Verità e da lì ho deciso insomma di dare questo sfondo di verità a un blog riguardo al mondo della disabilità, in sostanza, nel senso che credo che questo mondo non si racconti tutto. Si racconta solo una parte che è la più bella da poter raccontare E io ho deciso no, io parlerò delle cose scomode Però in maniera sorridente, ecco, diciamo Ok, eh, allora, quindi come nata la tua passione per i viaggi? Per caso, nel senso che ero, sono stata ricoverata nove mesi in ospedale E da lì ho detto, boh, essere tutto questo tempo al chiuso non, non mi piaceva E Andrea, che era il fisioterapista, diciamo, che avevo quell'epoca Mi ha proposto di andare con lui in Australia da lì insomma un gioco un po' di scherzo, un po' no, ho detto sì senza pensarci troppo <ride> e da lì siamo partiti davvero e nasce la mia passione in sostanza. E invece quella per la scrittura? Ma invece quella per la scrittura l'ho sempre avuta, nel senso che mi ricordo che fin dall'elementare gli insegnanti dicevano che ero molto portata, seppur dislessica, cosa che non sa pochissima gente, e penso che nasce da lì dalla mia insegnante elementare, che continuava a dirmi, vedrai che un giorno scriverai un libro anche se sei dislessica e da lì ho continuato a scrivere da sempre solo che non l'ho mai fatto pubblicamente in realtà, lo facevo per conto mio da sola e ho detto perché no, in realtà ho tante cose da dire, magari scrivere mi piace così Molto bene, e avresti mai pensato appunto, visti i precedenti, di aprire un tuo blog No, non... allora all'inizio ero proprio contraria, nel senso che la cosa non nasce tanto da me ma dai miei gruppi di amici che mi diceva guarda che fai tanti viaggi provaci. Io non ero favorevole perché non, non capivo come potevo fare un utilizzo corretto dei social. Poi essendo psicologa comunque mi interrogo tanto su queste cose, diciamo. E poi non so, a un certo punto ho detto, però effettivamente sono andata a Machu Picchu. in realtà è scattato tutta lì, sono andata a Machu e ho detto, ma vuoi vedere che forse sono la prima ragazza in carrozzina che lo fa? Non ci avevo ragionato, no? Ho detto, eh, avrei dovuto fare una campagna di marketing per questa cosa. E da lì, in realtà, ridendo, ho detto, ma forse la cosa interessa in realtà alla gente. Ho visto... Non so, in Perù tanta gente ci ha aiutato, Machu Picchu, e quindi ho detto, forse in realtà c'è qualcosa di collettivo in fare esperienze di questo genere. ho detto, ok, mi metto online, ecco, in sostanza, così. E da lì nasce uh, My Travels, The Hard Truth. E da dove è nata l'esigenza di, di scrivere, di sentire, di raccontare agli altri quello che sentivi dentro? Mm, dal fatto che uh, non trovavo più delle persone che rispecchiassero la mia categoria. Non so che è un azzardo dirlo. Perché... Quale, quale categoria però? Perché ce ne sarebbero? No, Ce ne sono tante effettivamente, principalmente riguardo il mondo della disabilità. Non riuscivo più a rispecchiarmi nei personaggi che ci sono ad oggi. So che questo è un azzardissimo dirlo, però è la verità, nel senso che non... Non, io sono una persona solare felice, mi reputo solare felice, ma sono una persona anche che si arrabbia e ha dei giorni no e non trovare da nessuna parte questa cosa iniziava a pesarmi e a livello appunto psicologico dicevo guarda che però la vita normale delle gente è piena di giorni no, anche le persone che non hanno un problema come il mio e al che ho detto no qualcuno deve raccontarla questa cosa, cioè qualcuno deve dare questa possibilità alla gente di sentirsi normale se si sveglia la mattina ed è arrabbiata o se si sveglia la mattina ogni tanto un pianto gli scappa, cioè questa cosa va normalizzata e io ho detto io ho la faccia tosta di farlo, cioè io ho questo carattere, non sono comprabile, e questa cosa penso che sia un po' la mia forza, forse no, dipenderà da come andrà a finire questa cosa, lo vedremo tra un po', però io ci credo Beh, e questo è importante, quindi staremo, staremo a vedere. E Scorrendo i tuoi racconti, no, è possibile no, vedere le meraviglie che hai potuto visitare. Facci un breve elenco dei posti che hai visitato, ovviamente quelli più lontani, possibilmente. Okay. Allora, principalmente inizio dal Giappone, perché è un luogo con cui io vorrei tantissimo lavorare con l'ententurismo, perché è davvero accessibile, c'è un paese che ha fatto un lavoro... Questa è la domanda poi successiva, quindi <ride> limitati all'elenco l'elenco allora Giappone, Cina, India, eh, Perù, Bolivia, eh, Australia, Norvegia per andare in luoghi lontani, Canada e, e poi un interrail in giro per l'Europa con un po', bel po' di paesi tra cui Parigi, Berlino, eh, Oslo, Copenaghen, Amsterdam e non me ne ricordo più memoria non, non importa, comunque è molto interessante, soprattutto quest'ultima cosa di Interrail, immagino sia stata un'esperienza molto bella. E, eh, ecco, per i viaggiatori carrozzati, a proposito, eh, le cose da fare e le cose da non fare mai quando si viaggia? Ah, bella domanda. Voi cose... non tanti, due o tre. Sì, allora, le cose assolutamente da fare è prepararsi un kit di sopravvivenza da portare nel bagaglio a mano e non nel bagaglio in stiva. Così in ogni evidenza un tempo di due giorni uno sopravvive nel caso smarrissero l'altro. Le cose da invece proprio non fare è è una bella domanda, devo pensarci cosa da non fare? se vuoi passiamo a quella successiva nel frattempo ci pensi ok, allora torniamo alla domanda sui luoghi che hai, che hai visitato Allora, qual è stato il posto più accessibile in assoluto e quello invece meno accessibile più estremo se così po possiamo chiamarlo ok, allora il luogo più accessibile come paese è il Giappone sicuramente È proprio fatto. Proprio più che altro mi ha stupito perché è su misura per ogni tipo di disabilità ad esempio io faccio battuta spero che venga capita e ho capito che il peggior nemico delle persone in carrozzina sono i ciechi perché se davvero tutto il pavimento ha il, um, i pallini per frenare tu passi il tempo in carrozzina fare tutto occhio che qui creiamo poi delle guerre uh, assolute eh, che a torino sono tutti belli No, no. <ride> cioè so che è una cosa che serve utile ma non avendola mai potuta sperimentare davvero in tutta la città non me ne ero mai resa conto di quanto fosse in realtà il terreno poi balla però cioè intelligente sono da favorevole non è che non so invece un paese completamente inaccessibile ecco ad esempio Parigi in realtà nonostante uno dice Maciupiccio è inaccessibile vero chiaro però il Perù in generale non quanto il problema dei bagni in Parigi nel senso che Parigi è una bellissima città che io amo, ma ha tutti i bagni al piano terra con scale, quindi in realtà devi conoscerla bene per sopravvivere a Parigi, nel senso che anche Londra, queste, queste grandi città europee che dovrebbero essere molto avanti, in realtà avendo un sistema metro molto antico, rendono una città davvero molto più complicata di un Perù dove c'è la terra, non c'è la strada ma c'è la terra, di per sé la terra è liscia, quindi in realtà a volte è meglio interessante, non è una risposta scontata perché tutti sarebbero aspettati a dicessi appunto Machu Picchu piuttosto che Bolivia invece il Parigi, hai fatto proprio un bel esempio anche dove magari forse dovremmo migliorare noi, noi europei allora, questa è una domanda che ti avevo già detto che ti avrei fatto, quindi nelle tue avventure hai questo accompagnatore speciale che è tuo marito Andrea quindi è una storia d'amore che è nata in viaggio o prima? appunto essendo stato anche tuo, tuo fisioterapista è nata dipende da che parte, nel senso uh, Andrea si è innamorato di me sicuramente in ospedale lui lo dice così, è stato un colpo di fulmine io ero sicuramente molto interessata a lui ma da dire, quando ho capito ho proprio, ho, mi sono innamorata è stato di sicuro nel primo viaggio in Australia che ho capito che funzionava cioè non, non è questione di amore a un certo punto l'amore uno ci crede io sono una romantica, quindi io l'amore ci credo è questione che comunque devi cioè io mi sono tante volte chiesta se in carrozzina era davvero compatibile una relazione, un matrimonio e così via e quindi volevo capire se davvero funzionavamo, cioè se davvero era fattibile una vita così e io non toglievo niente a lui e lui non toglieva niente a me e lo so che è un discorso un po' strano però io, è complicato, cioè nel senso comunque nonostante l'amore ci sia io a volte vorrei sempre il meglio per lui e so che a volte non essere in piedi è un, un problema c'è un problema, è una difficoltà in più, ma questo è un po' un problema che abbiamo noi forse delle persone in carrozzina che ogni tanto diciamo ancora no vabbè io vorrei di più di te, ma sono cavolate perché alla fine questa cosa del viaggio ci ha unito, ci unisce tuttora, cioè a volte viaggiare per noi è una fuga proprio dalla quotidianità, dalle difficoltà comuni che vivi magari nella vita di tutti i giorni, l'Italia non è un paese adatto per i disabili mm. e quindi a volte fuggire e paradossalmente andare anche a Machu Picchu in realtà per noi è proprio un modo per vivere insieme un viaggio e rafforzarci come coppia, tantissimo. Quindi l'amore cresce in viaggio, sì. Interessante, no? Il viaggio, la comunque disabilità, la crescita, molto interessante. E usciamo un attimo dal tema del viaggio. Eh, tu sei anche psicologa, sì. giusto? Come concili il tempo lavorativo e col tempo, tempo della vita quotidiana e anche il tempo del viaggio. Allora, sono molto brava a conciliare le cose, è molto fortunata nel senso che per ora tutti gli abbinamenti che ho, tutte le collaborazioni che ho si abbinano benissimo, l'unica cosa che è un po' più complicata è che di solito chi, chi è il mio paziente sa che magari parto più spesso del solito, però questa cosa la trovo in realtà bella, io non nascondo i miei pazienti che parto per i viaggi per divertimento, non, non mi piace, non sono un terapeuta di quelli che ancora troppo così, no, però questo va a carattere anche e quindi boh, l'hanno presa sempre bene i bambini patiscono un po' di più quando io parto, non ci sono, però fa parte secondo me del, della terapia in realtà anche di staccarsi, di ravvicinarsi continuamente in realtà trovo che essere psicologa mi aiuta tantissimo, cioè io penso che questa cosa in realtà come si può dire mh, Faccio un po' da alone in tutte le altre cose, io ho un occhio comunque un po' clinico in tutte le mie esperienze, me ne rendo conto, quindi a volte anche quando mi propongo per collaborazioni mischio proprio completamente le cose, dico sì sono una psicologa ma ho viaggiato tanto e anche riguardo alla disabilità tento di propormi ad esempio agli enti dicendogli che se, più, se tu hai viaggiato tanto sai anche abbattere i costi di certe cose perché quando scopri che dall'altra parte del mondo le cose costano in un altro modo sai anche far budget, quindi... Io mi rendo anche conto che sono proprio un po' anomala perché mischio tantissimo le, le cose, infatti il livello di fattura è un problema perché non so mai no. no, ma è un punto di vista che condivido infatti anche io nei miei viaggi, ovviamente non ancora così lontani, anche per motivi di tempo cerco di attuare questa, questa filosofia no? anche del partire con lo zaino, con poche cose e quindi di dover fare tutto. Con poche, con poche risorse e allora eh, nella home page del tuo blog c'è questa frase eh, desideriamo che le persone ci seguano per creare un movimento mondiale e portare un cambiamento che tipo di cambiamento intendi allora io l'obiettivo che mi sono prefissata è che con gli anni col tempo voglio davvero fare tutte le meraviglie del mondo ho iniziato dicendo le prime sette perché era um, diciamo più più chiaro ma in realtà sta nel tutto, nel senso che per me le meraviglie sono anche i paesaggi, non solo le strutture che l'uomo ha creato. Perché ho deciso di dire un cambiamento, perché è chiaro che se io riuscissi a farle tutte, secondo me riuscissi a avere un gran numero di utenza che mi segue, riuscirei forse a lavorare per renderle agibili, Questo è il mio grande intento, nel senso che si deve capire che i patrimoni mondiali, cioè renderli accessibili è un dovere, secondo me, perché comunque se tu vai a vedere non so il tramonto su, sul Taj Mahal secondo me la voglia di vivere ti viene cioè nel senso sono quelle cose che aiutano a capire la bellezza della vita questo è un po' il movimento che voglio creare ed è giusto che ognuno possa godere di questa bellezza in sostanza e appunto sulla strada di questo obiettivo parlavamo prima dei social quanto sono importanti secondo te? Secondo me è tantissimo. Allora, premetto che io sono stupita, nel senso che avevo veramente tantissimi dubbi a mostrarmi così tanto, e a fare anche delle critiche o a parlare di argomenti come i cateteri, che è un argomento di cui nessuno parla. In realtà il risvolto che ho è che la gente ha bisogno di sentirne parlare, ho dei messaggi enormi, proprio ma anche come quantità, di, di persone che mi ringraziano, che magari non sono capaci, non hanno il coraggio di mettersi in gioco loro a parlarne, ma sono veramente contenti che qualcuno lo faccia. Quindi i social sono importantissimi, cioè, a me tra virgolette non importa tanto che un ente mi dica bene, ma se il, il popolo e il mondo mi dice che sto andando nella direzione giusta, io sono molto contenta. Cioè, per me l'importante è quello, io non voglio essere acclamata chissà da chi, non voglio neanche essere acclamata, l'importante è che un risvolto sulle persone di tutti i giorni, cioè nel normale, il popolo normale, questo è quello che a me interessa. E l'hai già visto questo risvolto? Sei contattata, ti scrivono per chiederti? Sì, no, io con, con, i, con tutti gli utenti parlo, tanto del mio tempo è impiegato a parlare, infatti questa cosa è un po' difficile da capire perché essendo anche psicologa devo ancora capire dove è il limite di un dialogo quando invece qualcuno mi chiede qualcosa in più. Eh, no, no, loro mi, mi scrivono, mi parlano, tutti i temi che tratto a volte mi confronto con loro e arrivano da richieste proprio, nel senso che qualcuno mi dice parla di questo, ad esempio una grande richiesta è parlare di sessualità so, e io poi progetto come farlo in un modo corretto perché poi lì si sfocia da una parte all'altra in giro di niente, è molto delicato però mh, noto che io seguo quello che loro chiedono, voglio essere semplicemente, so di avere delle caratteristiche per essere una voce, me ne sono resa conto negli anni, e voglio esserlo, di per sé tento sempre di dire, se qualcuno mi scrive e mi dice Giulia parlami di questo, la mia risposta è ok, lasciami il tempo di progettare come farlo perché voglio che sia efficace il messaggio, non voglio che venga lasciato cadere nel vuoto quindi sì, i riscontri ci sono, spero sempre che vada sempre più in là, sempre meglio in sei mesi ho raggiunto questo obiettivo che per me è molto importante perché non pensavo e quindi adesso appunto finale, cioè in sostanza... Fai molto bene. Ultimissima domanda che ovviamente non può che essere sui viaggi. Avete già in mente quali saranno le prossime mete? Eh, nì, nel senso che siamo molto indecisi. Siamo indecisi se eh, riprendere un Interrail, se andare di nuovo in Giappone ma cercare una collaborazione con l'ente del turismo giapponese. O se andare in Indonesia a Vietnam. Comunque mi sembra l'Asia sarà. Io sono un amante dell'Asia, quindi sarà un obiettivo grande. Sembra... Ti capisco, sull'Asia siamo, siamo molto d'accordo. Io sono stato solo in thailandia però ci piacerebbe in futuro tornarci. Giulia, grazie per essere stata con noi, per la tua testimonianza. Ovviamente ti facciamo in bocca al lupo e invitiamo tutti quelli che ci ascolteranno, ci vedranno ad andare sul tuo blog, che è My Travels, The Hard Truth. Ok, Google. Grazie mille, ciao, grazie.